Ciao a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi ho pensato di fare un video su FNAF World. E questo gioco a me è piaciuto molto, l'ho provato, cioè l'ho già provato, e, ed è molto bello. Adesso io sto iniziando una partita e allora, adesso vi tradurrò tutto quello che dice. Ah scusate ragazzi ho fatto un taglio e ecco ci stanno già attaccando eh, Praticamente in questo gioco eh, bisogna, mm, bisogna combattere questi nemici che si chiamano Necrab ma ce ne sono tantissimi ehm, e ci attaccheranno e quando li sconfiggiamo ci daranno dei soldi e dell'esperienza eh, noi adesso siamo di livello 1, ma potremo salire di livello molto facilmente. Questo qua non vuole morire. Apriamo così. Oh, meno male. Ecco, abbiamo guadagnato 40 di esperienza e 11 FATS token, che credo FATS BR Tokens, che sono i soldi. Eh, in questi casi possiamo trovare dei soldi, che sono molto utili. Eh, praticamente nel pezzo in cui ho tagliato c'era lui che stava... C'era il suo, non me lo ricordo. Magari poi dopo, in, eh, quando sto mh, eh, poi tagliando il video, mettendo tutto a posto, ve, ve lo scriverò. Eh, allora, qua nella nostra base iniziale, che è qui, eh, possiamo trovare l'allbit che ci venderà delle cose. Eh, DD che ci farà pescare e possiamo trovare dei soldi mentre invece qui c'è Endo e qua c'è invece c'è Bunspot che ci vorrà dare fastidio eh, Ma non dei soldi distruggiamo Ehm un soldo grazie Invece c'è Endo che ci venderà delle, a delle armature adesso vi faccio esploro un po' il mondo così vi faccio vedere allora eh, in questo mondo ci sono ehm, ci sono tanti mondi vi faccio vedere la mappa questa qui è la prima mappa che è enorme praticamente poi dopo qui c'è la seconda mappa eh, o questa o questa può essere la seconda mappa perché qui c'è una biforcazione a cui possiamo andare o qui o qui o qui ehm, però per andare avanti bisognerà andare qui in cui poi dopo potremo andare qui dopo qui e poi qui ehm, Adesso dobbiamo andare avanti con la storia Se questi qua non ci danno fastidio Perché è ovvio che ci dovranno dare fastidio eh... Eh, Spero di non fare troppi tagli Perché voglio tenere abbastanza tutto Magari al massimo poi tolgo soltanto i pezzi In cui non faccio niente Quindi Parliamo con ehm... Fred a superare il quarto glitch perché sennò potremo non riuscire più ad uscirne quindi entriamo in quest'albero che lampeggia che ci, ci porterà in questo mondo molto glitchato e noi, noi dobbiamo soltanto allora, se tocchiamo il fuoco eh, torniamo di nuovo nel mondo normale però se noi tocchiamo questo fuoco qui e eh, andiamo in un'altra parte, noi dobbiamo andare qui, che mh, ci porterà dal dove dobbiamo andare avanti tocchiamo il pulsante che ci darà il checkpoint Dare. possiamo andare di qui e troveremo eh, questo, questa grotta eccola questa qua, se ci entriamo dentro andremo qua qua, qua sotto dove c'è dove è tutto grigio uccidiamo questo qua perché tanto ci vuole dare e poi possiamo andare anche di qua e da questa parte in cui troveremo la seconda o la terza mappa, dipende da dove volete andare che tutta la mappa è innevata e poi dopo ci sarà questo qua che ci vuole dar fastidio e poi dopo lui non fa le mosse, che pizza Dai, no, come mai non muore questo qua? Ehm, se volete giocare, e poi però naturalmente loro non ce la fanno, se volete giocare vi faccio vedere un po' come sono le mosse. Quelle che sono colorate di giallo vuol dire che, sono, che attaccano solo una persona. Quelle che sono rosse attaccano più persone, quelle che sono rosa eh, curano. Ehm, quelle che sono nere vuol dire che hanno una probabilità eh, di uccidere al primo colpo il nemico ehm, di uccidere al primo colpo il nemico adesso non mi viene in mente se ce ne sono altre ma va bene allora quindi adesso finisco qua il video con eh,